Sempre il pallone d'oro 2.0 è alle porte. Sei stato campione in carica per tutto questo anno. Hai dimostrato di essere un giocatore forte, un giocatore determinato, ma oggi tu sei l'avversario di tutta YouTube Italia. Tutti i calciatori di YouTube vogliono giocare contro di te. Tu sei il loro uomo, sei il loro obiettivo, sei la loro preda. Oggi andremo a lavorare per vincere il secondo pallone d'oro. Sam ricordati una cosa vincere lo possono fare tutti, ripetersi, vincere due volte vuol dire essere veramente il migliore, per zittire le critiche, per zittire i rosica, per zittire tutte quelle persone che volevano essere te ma non lo sono state. La fame farà la differenza, la voglia di vincere farà la differenza e oggi insieme a me andremo ad allenare Tutte quelle caratteristiche che serviranno per vincere il pallone d'oro, nuovamente. Come stai? Bene, bene, sto bene, è stato un bellissimo anno, ho potuto godermi questa bellissima vittoria del pallone d'oro dell'anno scorso e poi quelle che sono state le conseguenze. Quest'anno tirare è diversa, perché quest'anno il pallone d'oro si è rinforzato. Tanti sono rivali. Nuovi elementi, abbiamo come sempre un Gunter che è affamato dall'anno scorso perché la vittoria non gli è andata giù e quindi giustamente farà di tutto per strapparmi il titolo. Vediamo se riuscirà quest'anno. Io sono carico, Io carico, Sono carico, ma sono concentrato, perché sono consapevole della mia forza e di quello che posso dimostrare. Quindi ci siamo finché manterrò questa concentrazione, nessuno riuscirà e questo è fondamentale, importantissimo anche soprattutto perché nel nostro lavoro questa parte qui è fondamentale Lasciate il like e soprattutto iscrivetevi al canale perché questo, questo impegno, questo video, questo mondo gira Se voi lo fate girare per cui mi raccomando lasciate il like e lasciate l'iscrizione Il mio canale in... è il canale di Sam E siamo pronti per questo allenamento al Pollone d'oro 2 Abbiamo visto che per vincere il pallone d'oro servono tre caratteristiche fondamentali La prima, rapidità La seconda, forza fisica E la terza, fondamentale, la precisione Andremo a lavorare quindi su forza, rapidità e precisione Lo vedi questo? Lo vedi Lo senti? Lo sento Lo, voglio... Lo senti? Lo vogliamo ancora Lo senti, Lo senti? Lo senti? Lo Lo senti? Lo senti Muccio, Voglio vedertelo alzare nuovamente a Milano, okay. mi raccomando, ci siamo. Partiamo dunque dal primo esercizio di oggi, okay. ovvero rapidità col pallone, perché è fondamentale, ricordiamoci che l'attrezzo, il pallone, è sempre fondamentale fare esercizi con il pallone rivolti poi nel gioco. Quindi slalom all'interno dei cinesini, ok? Ti darò un tempo, 10 secondi per fare l'esercizio, vediamo se sei all'altezza, va bene. Let's go! go. Allora Sam Primo esercizio Rapidità Andate e ritorno col pallone Slalom tra i cinesini Ti senti pronto? 10 secondi 10 secondi? 10 secondi Ok Ce la puoi fare Ricordati una cosa Sam Vorranno mangiarti questi Quindi concentrazione Fino in fondo Tocchi rapidi Sempre il possesso del pallone Sempre vicino Mi raccomando 3 2 1 Vai Molto bene Molto bene Mantieni il controllo eh Mantieni il controllo Bravo Bravo bravo va bene allora primo esercizio 10 secondi e 30 centesimi si può migliorare è andato bene un paio di, di errori però sicuramente il secondo giro andrà meglio Sam secondo tentativo ora mi hai qua concentrazione non ti disturberò 3 2 1 Destro e sinistro va benissimo ottimo bravo bravo destra e sinistro bravo mantieni il controllo concentrato va bene allora ragazzi, secondo tentativo di Sam 9 secondi e 88 Si può migliorare Ha avuto un paio di incertezze Adesso facciamo il terzo giro Sono sicuro che rimarrà sotto i 10 secondi E manterrà sempre il controllo Allora Sam, terzo e ultimo tentativo Ricordati, avrai gli avversari Alle calcagna Per cui sarà importantissimo mantenere il controllo spostarla rapidamente Ma avere sempre sotto okay? il controllo del pallone Sam, 3, 2, 1 Vai! Bravo, bravo, bravo, destro e sinistro, con precisione, ritorno in indietro, molto bene, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Sam, sì, dai, let's go, let's go, signori, il terzo tentativo, quello decisivo, 9 e 47, Sam, bravissimo. Era giusto scaldarsi un po' Siamo partiti bene Siamo finiti meglio 9.47 Il fondamentale Quanto è importante Dentro la gabbia Avere il controllo del pallone Eh, Significa veramente tanto Perché Se perdi il pallone L'avversario potrebbe avere La porta sguarnita Quindi Non è fondamentale Solo difendere Quindi Fase di non possesso ma anche quando hai il pallone Fondamentale perché? perché non hai compagni che ti possono dare una mano Sei da solo eh no. Sei te contro il tuo avversario Se ti supera sì. È gol Sbagli un dribbling Sbagli nella rapidità Puoi prendere gol Rapidità Completata Passiamo dunque al prossimo esercizio fondamentale Per vincere il pallone d'oro 2.0 Let's go Secondo esercizio fondamentale Andiamo a lavorare sulla forza Qui c'è un quadrato All'interno di esso Dovrai mantenere il possesso Io cercherò di spingerti fuori Da questo quadrato I tuoi avversari sono andati in palestra Si sono preparati Per cercare di opporre La tua forza alla loro Per cui mi raccomando Non dobbiamo sottovalutare Anche se è una tua caratteristica fondamentale Non dobbiamo sottovalutare Gli avversari Per cui dovrai rimanere All'interno di questo quadrato Per un minuto Io cercherò di spingerti fuori E di rubarti palla Ce la farai? Ce la farai. Ah, ma io sono scarso per quello. <ride> cioè, Let's go! Sam, partiamo! 3, 2, 1, vai! Bravo, per il possesso! Non mi puoi andare via! Non mi puoi andare via! Bravo! Bravo! Bravo! bravo. Senza far fallo, eh! Senza far fallo, mi raccomando! È fondamentale che poi fischiano questi, eh! Che è un nome merda! Eh, no, no! Bravo! Ti faccio fallo, eh! Ti faccio fallo! Ti faccio fallo! Bravo, mantenere il possesso, bravo, bravissimo, bravissimo, bravo, sono lontano, non riesco a prenderlo. Sono lontano, bravissimo, manca poco eh, manca poco. Arrivo aggressivo eh, arrivo aggressivo Sam. Stai attento, bravo, bravo Lotta, va bene. Cazzo duro un minuto, buono Sam, buonissimo. Bravo, ho cercato di metterti pressione, ho cercato di essere molesto anche nel gioco, hai mantenuto il possesso, sempre il contatto sull'avversario, sei stato veramente bravo. Questo sarà fondamentale perché nei momenti in cui sarà più fatica, tu dovrai tirare fuori quest'arma perché è la tua arma. Gli avversari faranno fatica a riuscire a mantenere l'equilibrio, riuscire a contrastarti e lì tu come un puma a zanare la preda. Come hai sentito? L'hai eh sentito? Vabbè, beh, tosso, tosso, tosto, tosto Questo è un bellissimo esercizio Molto molto fisico Ed è dura È dura, è dura Sarà una battaglia Sarà dura Un minuto è lungo però Come abbiamo visto anche nello scorso evento 5 minuti di partita all'interno della gabbia Sono infiniti Fisicamente distruttivi Per cui noi andremo sicuramente a giocare su quest'arma qui La tua forza fisica e la tua resistenza Anche agli avversari E alle situazioni più difficoltose e più faticose okay. Però Sam e quindi ragazzi andiamo al terzo ed ultimo esercizio di questo allenamento per il pallone d'oro 2.0 E andiamo a lavorare sul punto più importante in assoluto Perché se non segni non vinci Per cui andiamo a lavorare sulla precisione Terzo ed ultimo esercizio di questo allenamento Includerà rapidità, forza E infine fondamentale la precisione Allora abbiamo slalom tra i paletti, rapidità Il pallone passerà sotto l'ostacolo Forza, dovrai saltare Al termine prenderà il pallone e punterà il cinesino Destra o sinistra scelta tua e io ti dirò di infilare il pallone nelle tre porticine centrale, destra o sinistra sarò io a chiamartelo la mente dovrà rispondere subito allo stimolo perché anche in partita tu non sai se andrai a destra o a sinistra ma devi già sapere che una volta che avrai scelto la palla dovrà andare dentro la porta per cui mi raccomando hai tre tentativi sei pronto? ci sono let's go! Sam, primo tentativo, sei pronto? ci sono 3, 2, 1, vai! destra bravo let's go Dai. let's go il primo esercizio di Sam è stato perfetto slalom forza e poi precisione puntato dribblato tiro preciso perfetto secondo tentativo per Sam 3 2 1 vai buono mantieni il possesso centrale bravo, bravo Sam ha deciso di spostarsela sul sinistro e anche in questo caso è riuscito a segnare puntato dribblato segnato fondamentale per vincere il pallone d'oro 2.0 terzo tentativo per Sam vediamo se segnerà Sam terzo e ultimo tentativo 3 2 1 mangiali bravo bravo mantieni il possesso bravo sinistra Uh! Ha preso il palo Sam Le chance saranno poche Bisogna essere più precisi Sam Bisogna essere più, più aggressivi, più cattivi Sei stato comunque molto bravo Però sappi che non ti lasceranno respirare Destro, sinistro, dribbling Cercheranno sempre di venirti sotto Però ti sei comportato bene e hai fatto un buon allenamento Sam veramente molto bravo abbiamo visto nei video dell'anno scorso del pallone d'oro quanto ogni singola chance sia fondamentale e bisogna coglierla. quest'anno non ti regaleranno ancora nulla per cui devi essere più cinico più cattivo più aggressivo, utilizzare il tuo sinistro che ce l'hai, utilizzare la tua forza, la precisione per andare a vincere, questo evento è fondamentale Sam, è fondamentale, hai visto quanto è stato importante vincere il pallone d'oro, hai visto quanta gente ha rosicato, hai visto quanto la gente ti guardava con occhi diversi, perché la fame fa la differenza la fame non deve mai mancare, soprattutto quando si fa questo mestiere, questo lavoro. E tu sei un campione e lo dimostrerai. Sarà fondamentale. Sei carico? Sono carico. Questo è importante. Questo è fondamentale. Adesso, Sam, chiuderemo questo video con le tue considerazioni finali. Quindi ci facciamo una bella chiacchierata. Puoi rilassarti un attimo adesso? Ma soltanto un attimo. Perché la finale è tra pochissimo. E la gente ti sta aspettando. Ma adesso chiacchieriamo. Ah! Quando... possiamo rilassarci un attimo eh? sì. raccontami quest'anno da pallone d'oro sono cambiate tante cose quest'anno eh? sì. anche nella tua vita lavorativamente parlando ha, ha cambiato il tuo modo di vivere il pallone d'oro Sì, diciamo che quest'anno avendo appunto vinto il pallone d'oro sono cambiate tante cose cambiato dal punto di vista lavorativo, ho iniziato comunque sia a spingere in una determinata maniera, poi sono stato anche bravo anch'io magari a crearmi un, uh, un seguito, però devo dire che anche il riconoscimento che avevo attraverso le persone di quando giravo, magari incontravo i fan, il pallone d'oro, il pallone d'oro, c'è il pallone d'oro, fa veramente tanto, quindi ho capito veramente l'importanza di questo titolo, di questo trofeo, che spero di portarmi a casa anche quest'anno. Certo. Anche se, ripeto, non sarà semplice perché avrò dei avversari ancora più forti, rispetto, più competitivi rispetto all'anno scorso e avrò altri alimenti che magari non è andato giù, questa ah. sconfitta del pallone d'oro, che giocheranno col coltello tra i denti, si sono preparati, si sono allenati. Hanno avuto un anno per pensare a questo evento E adesso ci siamo Come anch'io ho avuto un anno per Vog Vogliamo raccontare un piccolo aneddoto L'anno scorso sì. A un certo punto durante l'evento Ti ho preso da parte e ti ho detto Sam guarda che questo evento sarà fondamentale per te Per la tua crescita Per il tuo canale youtube Perché avrai un titolo Un titolo da dover difendere poi l'anno prossimo Per cui ci sarà tanta possibilità di, di essere Riconosciuto in qualche modo Non soltanto Sam quello divertente Il ballerino, quello simpatico mai calciatore e questo secondo me ci ha dato entrambi le, la carica giusta per andare a vincere questo evento che anche l'anno scorso insomma c'erano c'era Gunther c'era Luca Mastrangelo che sì. proprio erano carichi volevano vincere a tutti i costi ma l'abbiamo portato a casa noi sì. e l'obiettivo l'obiettivo è eh, portarla a casa quest'anno è vorrei. riportarla a casa sì. l'importante è che torni a casa con noi sì. andremo a Vedere quello che succederà al Pallone d'Oro 2.0. C'è un però, c'è un ma, cioè c'è un punto, un tasto dolente che non sarà una scusante, però purtroppo è il caso: è successo eh, che avrò la partita 48 ore prima del, del, dell'evento. appunto Avrò la partita dell'MSP 48 ore prima dell'evento, che sarà appunto mercoledì sera alle 9. Quindi. Eh. Vediamo se farò 90 minuti, però siamo solo abbastanza... Siamo più forti, Sam! Siamo più forti, Sam! Non ci interessa. Va bene, va bene tutto. È la stanchezza, però noi siamo più forti. Sì. Cioè, mentalmente dobbiamo essere superiori. Certo. Anche certo. quando le gambe ti mollano, me l'hai insegnato tu. Certo. Anche quando le gambe ti mollano, tu devi, devi, essere, più devi essere più forte mentalmente. E quindi anche, dura, anche con la fatica nelle gambe, con la fatica nel cuore, ma con la mente sempre lucida. Cerchiamo di portarla a casa. Io sono carico. Okay. Let's go. Andiamo. ¡Andiamo! Oh.